Oggi a Torino, in Piazza Castello, per presentare un'iniziativa coordinata con la AS del territorio delle nostre pubbliche assistenze, che grazie a dei camper potranno andare a domicilio di persone con sospetto di Covid. In questo modo eh, rischieranno meno le persone eh, che devono eseguire queste indagini, eh, ci sarà una capillarità sul territorio e tutto questo permetterà una eh, più veloce attuazione di quella che ormai sappiamo essere la fase 2, che pensiamo verrà emanata nei primi giorni del mese di maggio, una situazione nella quale dovremo mantenere il distanziamento sociale, l'attenzione all'igiene, il lavaggio delle mani, ma dovremo riaprire l'Italia, dovremo esserci. Noi come Ampas ci siamo stati, ci siamo, abbiamo inventato nuovi servizi, così come i nostri nonni e bisnonni cent'anni fa hanno creato le nostre pubbliche assistenze. Quindi noi, presenti, come sempre, in tutta Italia, da Bolzano a Trapani e in Piemonte, abbiamo garantito i servizi di emergenza e urgenza, ma anche la vicinanza con i cittadini. Grandissimi, bisogna andare avanti, continuare così e riuscire a far sì che la nostra bella Italia, le nostre belle comunità ritornino a una vita normale.